siamo tesi, non avremo mica paura di perdere, vero? Animo, animo, sei stato un leone, il cicerone della bassa padana, il duce indiscusso della sagra del cotechino. Tranquillo, sei stato magnifico, hai stretto letteralmente tutte le mani del sud della Lombardia. Se ti vota anche solo il 10% delle persone con cui hai fatto un selfie, arrivi al ballottaggio sicuramente. Sei il migliore, non fare quella faccia, non puoi essere teso. Ricorda, sei una faccia di tolla leggendaria, ma che dico, bronzea. E togli tipo la ghigna desolata dal volto. Dov'è finito il tuo spirito da campagna elettorale? Dov'è quella faccia? Ma sì, quel sorriso del democristiano che sfoggiavi senza timori in gigantografia da far arrossire l'Urs. Sì, questa è la faccia da quello che vogliamo. Sei riuscito a mantenere quel sorriso inossidabile con gente assai più squalida di me. Ti sei già dimenticato dei tronfi lobbisti che ti hanno finanziato? Come il cavaliere dello smaltimento amianto? O come il gestore della diabolica catena di supermercati Nega Super Hyper Stracov a cui hai subito promesso di costruire il dannato parcheggio sotterraneo sulla necropoli etrusca, a cui non frega un cazzo a nessuno. O quel minimo, grottesco partenopeo che ti ha finanziato da solo la campagna elettorale e nessuno ha ancora capito cosa faccia veramente nella vita. Ma i soldi li hai presi comunque, o sbaglio? sei un politico moderno, che crede nel potere dell'integrazione, che sogni una provincia multiculturale. Hai già mangiato più che baba di Saladin, nessuno può darti del razzista, né tantomeno dell'antiquato. È un grande presidente. Grazie. grazie, grazie. Wow. Guardati, ormai sei il Gutenberg dell'internet. Hai promesso più parcheggi e marciapiedi più larghi. Non puoi fallire. I miei risultati ce l'abbiamo fatta con il presidente presidente presidente presidente presidente.